dalle entrate l'invito a mettersi in regola e le istruzioni su come rimediare e ancora il pagamento del bonus 200 euro quando arriva l'inps riepiloga il calendario e la quattordicesima pensionati 2022 con un articolo su a chi spetta il pagamento a dicembre infine in uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it Partiamo subito dal super bonus e cessione del credito, incidono in negativo sul bilancio dello Stato. Per quanto riguarda il super bonus e cessione del credito, l'agevolazione ha un impatto negativo sulle casse statali, a spiegarlo è la sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra in risposta a un'interrogazione in Commissione Finanze del Senato del 5 luglio, non ci sono risorse per la proroga al 2030 e servono misure per ridurre al minimo le frodi. Per quanto riguarda il super bonus e la cessione del credito, la misura introdotta dal decreto rilancio incide negativamente sul bilancio dello Stato. Lo dichiara la sottosegretaria di Stato per l'Economia e delle Finanze Maria Cecilia Guerra nel corso di una risposta a un'interrogazione in Commissione Finanze del Senato del 5 luglio 2022 per una proroga al 2030 mancano i fondi sulla cessione del credito. La sottosegretaria sottolinea che l'ampliamento dell'applicazione in favore di terzi in linea generale è ancora una volta un bilancio negativo per le casse statali. Gli attuali limiti alle cessioni del credito rappresentano inoltre un elemento essenziale per contrastare le frodi. Nella parte finale dell'articolo c'è anche il punto sulle novità degli emendamenti alla legge di conversione del decreto aiuti che sta per concludere il suo iter parlamentare. Passiamo alla dichiarazione IVA 2022 omessa dall'entrata e l'invito a mettersi in regola e le istruzioni su come rimediare l'articolo di Rosi D'Elia e fa il punto sulla dichiarazione IVA 2022 omessa dall'Agenzia delle Entrate l'invito a mettersi in regola le istruzioni su come rimediare o richiedere informazioni sulle anomalie riscontrate. Le comunicazioni vengono inviate sulla base dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria. I dettagli sono nel provvedimento del 5 luglio 2022. Per quanto riguarda la dichiarazione IVA, se omessa a ricordare di mettersi in regola e a fornire le istruzioni su come rimediare, l'Agenzia delle Entrate con l'invio di apposite comunicazioni che sulla base dei dati a disposizione segnalano anomalie sugli adempimenti relativi al 2021. Sono due le strade per chi riceve la lettera dell'amministrazione finanziaria. La prima è quella di richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi fatti o circostanze non note. La seconda è quella di regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni presentando la dichiarazione entro la scadenza del 29 luglio 2022 passiamo ad un altro argomento quello del pagamento del bonus 200 euro quando arriva l'inps riepiloga il calendario il calendario con le date di accredito per le diverse categorie di cittadini e cittadine è appunto all'interno dell'articolo si parte a luglio con l'erogazione automatica a chi percepisce pensione e reddito di cittadinanza e si finisce a ottobre appunto all'interno dell'articolo si trova una tabella riassuntiva con tutte le categorie di beneficiari e beneficiarie. le modalità di erogazione che sono diverse a seconda appunto della categoria e quando viene pagato dall'Inps l'erogazione del bonus 200 euro secondo quanto appunto previsto dall'apposita circolare. L'ultima notizia di oggi riguarda la quattordicesima pensionati 2022 a chi spetta il pagamento a dicembre l'articolo è ancora una volta di Rosi Delia a chi spetta il pagamento a dicembre della quattordicesima pensionati 2022 non tutti e tutte ricevono il pagamento della mensilità aggiuntiva a luglio in presenza di alcune condizioni nel rispetto dei requisiti reddituali viene erogata a fine anno le istruzioni sono nel messaggio 2592 dello scorso 28 giugno 2022. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul bonus 200 euro a luglio quando consegnare l'autocertificazione con le regole e poi i dati che riguardano l'inflazione, così la spesa per le bollette luce e gas e per i carburanti si mangia i consumi e la gara del PNRR, la diga di Genova costa troppo, adesso sarà più corta di 300 metri. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Euro ai minimi da vent'anni. cambio quasi alla pari con il dollaro, è di Giuliana Ferraino e da conto di questa discesa del valore dell'euro che sta per raggiungere il valore del dollaro è ai minimi dal 2002, da quando appunto è stata introdotta la nuova moneta